Al contatto con la terra, il piacere vivo di spogliarmi dell'ombra per immergermi in una felicità corporale che ebbrezza per l'anima. Nella terra ignea dalla capigliatura fulva, penetrare con naturale affondo in un mondo che giace sepolto e nella sua carne di foglie destarmi nel miracolo gomitolata, ad accogliere il sostanziale di me. Se riesci a riempire ogni inesorabile minuto, dando valore a ognuno dei 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che contiene, e, cosa più importante, sarai un uomo, figlio mio.